Ciao, buongiorno! Allora, facciamo il resoconto di quello che abbiamo... Eh, raccontato questa mattina nella nostra eh, diretta e naturalmente eh, insomma ricordandovi anche un po' quello che eh, siamo andati ad ascoltare eh, tra eh, insomma l'archivio della radio avevo trovato alcuni 45 giri che parlavano di eh, sigle televisive colonne sonore voi vi siete veramente sbizzarriti tantissimo a ricordarmi anche alcune eh, sigle tv che neanche mi ricordavo perché siamo andati dietro gli anni io scherzando ho detto che siamo veramente vecchi perché siamo andati a riscoprire cose vintage ma va bene a parte questo che è, è una così, è uno scherzo eh, vi ringrazio perché come sempre siete stati tantissimi anche quest'oggi avete partecipato, avete chiacchierato tra di voi e questa è una bella cosa avrei voluto passarne di più di colonne sonore o di canzoni che mi avete richiesto come anche me lo sono segnato Revi che voleva ascoltare la canzone Versus Parversus, eh, Macchina non ce l'ho fatta, però me lo segno e la prossima volta cercherò di mettertela come, così come abbiamo fatto con Mano, eh, che eh, insomma ci aveva richiesto la volta precedente gli Alan Parson, eh, gliel'abbiamo messa oggi. Eh, purtroppo il tempo è tiranno, come si dice, non riesco sempre a avere tutta a disposizione, ma a parte questo, dicevamo, andando un po' a ricapitolare, beh, ci siamo ascoltati intanto. Eh, dal film eh, lo chiamavano Bulldozer con Buzz Spencer eh, La sigla degli Oliver Onions eh, Ma poi eh, siamo andati ad ascoltare anche secondo me mitica questa serie televisiva, Dallas, J.R., Pamela, Suelen, siamo andati a raccontare anche un po' la storia di questi telefilm eh, e addirittura anche i Golden Globe che hanno vinto o comunque se sono stati più longevi come serie tv televisive. Infatti se la, ce la sono un po' combattuta Dallas contro il Doctor Who, ma penso che Doctor Who sia la serie televisiva che eh, per la maggior ha avuto più episodi. Mentre ehm, un'altra serie televisiva legata a un film politico, che adesso mi sfugge veramente il nome, eh, ma eh, insomma ha, ha vinto tra i Golden Globe come miglior eh, serie televisiva poliziesca eh, e questa era veramente anche vecchia, datata, eh, quindi poi si diceva un po' che alle volte comunque queste serie televisive ci permettono di raccontare un po' quella che è la realtà quotidiana. E quanto mai erano attuali una volta, tanto lo sono adesso. Poi mi avete parlato di eh, vabbè Miami Vice, mi avete parlato eh, di eh, Genitori in Blue Jeans otto sotto il tetto che mi ricordo anch'io, ehm, oppure, oppure ancora eh, insomma, avete citato Azzard, ehm, mi avete citato anche altri che non conoscevo legati allo spazio, legati insomma, alle cose temporali eh, e, e ancora eh, è stato tirato fuori anche addirittura un medico tra gli orsi che non so se eh, insomma eh, tanti se lo ricordano, io me lo ricordo, molto bello sia per le scene ambientate in Canada ma anche poi per la storia, no? Eh, vabbè una storia ancora d'amore se vogliamo vedere. e poi insomma volevo um, farvi ascoltare quella che era la serie televisiva di guy king e il, Robo e il guerriero che sono andata a leggere e in realtà era una serie televisiva ambientata anche qui nello spazio in realtà quando ho messo effettivamente il disco che è successo che in realtà il disco all'interno è e eh, non era quello legato a, a quello che era la, la sigla televisiva Bensì un altro, eh sì perché negli archivi eh, insomma eh, si sa quello che si tira fuori Ma poi il disco non si sa che sia quello giusto Insomma chissà quanti ce ne saranno così magari sbagliati per cui Sarà un duro lavoro ma dovrò andare a cercare la copertina giusta e il disco giusto. Va bene, a parte questo era per eh, così salutarvi, eh, ringraziarvi come sempre, eh, aspettarvi in un prossimo appuntamento e dirvi che come sempre siamo insieme e eh, ci piace raccontarci eh, qualcosa legato alla musica. Per cui vi aspetto la prossima volta, mi raccomando non mancate, come sempre state a casa perché siamo ancora in quarantena. Un bacio, ciao, alla prossima! Ciao!